Metta in testa Poi io ci provo Bisognerebbe Tengo, il tengo il un po' scoperto l'amo Usa la mia, Cando? No, no, vai tra Fidati cioè, cioè, voglio vedere se scoppia o no la Cherrywood Ecco piazzato Oh, è bello però, eh sì, sì, Porco è due È il tuo record eh Lancia, beh, lancia preso due. uno Posso? Vai vai. Angici dietro. No, no, no, no. Stavo quasi per rampare. No, no. Non vorrei rampare. Poverino usau. Mi sei solo la bocca? Sì. Eh. Quello l'hanno appena. Se l'hanno appena. Guarda che pancia che ha. Secondo appena mangiato qualche scardo... Ha appena mangiato qualche scardo al 5. Qualche testina quello di appena mangiato. Anche. Anche, anche. Ma non neanche quello. secondo me è quello di prima. Secondo me è quello di prima. Ah, che l'abbiamo disturbato. Che l'abbiamo disturbato. Può darsi perché era sempre là. In questa posizione. No. No, però mi sa che era, era più avanti. Boh, sai che non so. Eh bisogna aspettare che si calza là. Ragazzi tancredi, si l'uro in canna. Ora gli andiamo dietro, ho cambiato la batteria della GoPro. Abbiamo visto sotto il filo del muro, abbiamo provato, abbiamo insistito. Si è messo sopra l'esca ed è uscito. Quindi andiamo. Beh, non è piccolo questo, no. eh. una partenza? Eccolo. No. Guarda, guarda, guarda. Eh, qua un guadino di Vuoi il mio, Adri? Ma ah, va, ce la fa, ce la fa. Guarda. non l'hanno preso, questo. C'è una panciona. Eh sì, fa. Eccolo. Porto. È dentro, è dentro, è dentro è eh perché è morbido è eh, il tuo è rigido e basta quell'altro ce l'ho in macchina pompalo pompalo tanto c'è lo 025 ah e qua c'è l'altro L'altro Siluros, sì sì oh, no, no, no. no, no. oh Tanker ce l'ho anch'io No No fra ha fatto la doppia Guardalo Fra ce l'ha in bocca <ride> Doppietta di siluro GG Eccolo c'è c'è c'è, c'è Ok uno adesso guardiamo come è piccolino il mio Ma non so come cazzo ho fatto L'ho messo in corrente L'ho messo in corrente gli è andato sotto, sotto la bocca Ed è venuto davanti Allora pensavo, pensavo l'avesse in bocca Mamma mia Tancre Che bestia Porca troia che bello Vai Dani, aspetta eh, eh, ok, ah, eh. dai dai ce la faccio, tirano su prima il mio e poi facciamo la foto insieme? Sì, sì, eh, sì. tirano su e facciamo la foto insieme. Ce la facciamo insieme alla foto Vai Dani, vai Dani, vai Dani, vai Dani, vai Dani, vai Dani, vai Vai Dani, ciao Fabri nel mio paese! Ah. <ride> registrato anche tra l'altro. Aspetta, un bel pancione, lo misuriamo questo? Aspetta che ti faccio il ritratto. Top. Guarda che baffi! Scusami, aspetta facciamo, facciamo. Aspetta così. che gli faccio il video. Sicuro. Ah, Topsiluro per Tancre Bello Dai. Bello Facciamo la foto insieme Facciamo la foto insieme Ti faccio la foto da solo a te E la facciamo insieme Prendi il tuo veloce Tieni qua allora. Fammela bene ti prego Sì sì mm. Il cazzo di cose che Ora li rilasciamo Vai veloce veloce Non aver paura Dani Non aver paura Se no io poi mi sento in colpo Per Minchia, guarda che rampinata qua. Sì, sì, dai, muoviti, muoviti, muoviti. No, fra... Dai. Ok. Oh. Ah, che male i denti. Fammi, fammi. Minchia, Dani, spacca! Fai la foto ai due silori vicini. Si sì, facciamo... Ciao. Facciamo... Sì, poi molla Si, Sì, lo sì, infatti. Ce la facciamo il selfie, Dani. <ride> Ah. ah, Ce la fai? Sì dai. Schiaccia fra Ok Dai rilasciamoli ma che tu sta sanguinando, eh? Lo rilascio? Raga. Fa il video, Beh, però fallo in orizzontale, fallo in, in orizzontale vai. Raga doppiozza di sci. Ah, rilasciamoli va. Ah, sempre liberi. Grande il tank. Guarda che mani bucate. GG Sempre liberi Siluri ragazzi. Sempre liberi. Fa vedere la foto come è venuta la mia? Mamma che bella foto. Grazie Tanker ti voglio bene. Poverino il tuo era tagliato poi sotto, l'hai visto? Minchia ma che rampate che c'avevano su, l'hai visto? S S S sulla S schiena? Ci siamo anche morsi tra di loro può essere. può essere, eh. Anche. Però. Abbiamo. Sì, ma che il mio aveva una rampata sul lato che hai visto tu Dall'altro era fresca ma Questi sono quelli che avete preso anche in questi giorni Sì, era fresca, fresca no, la questo rampata qua preso. Questo qua non l'ho preso Questo La rampata de... sul mio Aveva una rampata sul, proprio sul, sul dorso Due tagli lunghi Che sanguinava ancora, poverino No, Eh, te l'ho detto, fra il retino sì. serve sì, in gomma sì, sì, sì, vai tranquillo tanto Tanto poi quella lì o la usi a luci o la usi a quello che la usi tanto... tanto esatto. Boh, sai che non lo vedo? Quello che ho fatto io, Adri, sembrava tanto, tanto quello che avevi preso te. Ma va che era grosso quello che hai preso te, eh? Sarà stato un 90. Sì, era un 90. Così, penso, no? Un metro, una... Me non dico metro, ma no, forse metro anche, no. eh. eh. Ma che se lo misuravamo... Non, non andava oltre i 90, 95, secondo me. Eh beh, era un bel pesce però...